Carissimi, è la Domenica del Buon Pastore. È stupenda questa immagine di Gesù Buon Pastore. Direi che è una delle prime immagini con cui Gesù stesso è stato raffigurato sin dall'antichità, dai primi cristiani. È un'immagine bella che Gesù coglie proprio dalla quotidianità, da quello che lui vedeva ogni giorno. Però ecco prende diciamo, l'idea dal Gregge, perché noi saremmo le sue pecore, lui conosce le sue pecore, noi potremmo conoscere la sua voce, nel senso che sì conosciamo ma abbiamo bisogno per conoscere e distinguere la sua voce tra l'altro in mezzo a tante voci eh, discordanti, a tante voci invasive, possiamo riconoscerla se ci poniamo in ascolto in ascolto della sua parola, l'ascolto che poi ci permette di, di vivere anche l'obbedienza che rinviene da quella parola, no? Ob audire porsi in ascolto, obbedire, ascoltare, per cui anche una persona non vedente eh, può seguire Gesù, non ha bisogno della visibilità per riscontrare la sua presenza, ob oculos potremmo dire, ob audire, ob oculos cioè davanti agli occhi, obbedire, ascoltare, stando in piedi, così soleva dire Don Tonino, ascoltare rimanendo in piedi, rimanendo dinanzi alla persona, obbedire in piedi significa rimanere fermi nella propria dignità, per preservare la propria dignità, non azzerandosi, non annullando se stessi. A riguardo diceva che il concetto di obbedire va inteso non come passivo azzeramento della nostra volontà, diceva ho capito che essa non ha alcuna rassomiglianza, neppure alla lontana, col supino atteggiamento dei rinunciatari, ecco non siamo rinunciatari quando lasciamo fare al pastore, ma quando condividiamo quello che il pastore ci chiede e ci piace, ci fa gioire, ci rende liberi, perché possiamo seguirlo nella libertà dei figli di Dio e ci sentiamo amati. Alla fine l'amore resta. Domenica scorsa per tre volte Gesù ha chiesto a Pietro mi ami, mi ami, perché vuole andare in profondità con noi. Non un amore emotivo, superficiale, caratterizzato ecco, dal dall'enfasi del momento, ma un amore profondo, sostanziale che diventa opzione fondamentale per cui quella parola è l'unica luce per la mia vita, l'unica luce che irradia, l'unica luce che posso ascoltare e voglio ascoltare perché segna i passi del mio cammino. Tra l'altro devo dire che questa domenica ci è particolarmente cara. Noi sacerdoti, noi presbiteri, ecco, la sentiamo particolarmente dedicata a noi perché dovremmo essere in qualche modo l'immagine del buon pastore. A riguardo Lontino Bello si, ci incoraggiava, no? incoraggiava i suoi presbiteri dicendo loro riscoprite i volti, usate tenerezza per gli agnelli appena nati e conducete pian piano le pecore madri, non abbiate paura che vi accusino di parzialità se partite dai più deboli. È sul passo degli ultimi, in effetti, che dobbiamo porci come Gesù per ascoltare ascoltarne le loro istanze, per essere con loro, per essere vicini, per consolare, per sostenere queste pecorelle fragili del nostro vile. Buona domenica.